Buongiorno, dopo aver visto il grande successo di UEFA 2016, ovvero una piattaforma che ti paga per eh, sbagliare il risultato delle partite e nel caso voi doveste azzeccarlo, vi rimborsa i vostri soldi per due volte al giorno. Questa piattaforma è diciamo, un clone, tra virgolette, è un'altra opportunità eh, tipo UEFA 2016, di cui vi lascio giù anche il link eventualmente voleste testarla, e vi farò vedere anche i risultati di UEFA dopo quattro oh, mesi circa questa è un'altra piattaforma che eh, ci permette di guadagnare qualcosina sembra anche questa avere i migliori presupposti per eh, durare nel tempo però ricordate sempre che sono oh, delle piattaforme di investimento che sono ad alto rischio ad alto guadagno ma eh, non sappiamo fino a quando possono essere in, um, online. Quindi eventualmente valutate bene se volete investire i in vostri soldi in questa piattaforma, io lo faccio perché eh, mi piace investire comunque provare a guadagnare qualcosina da queste piattaforme e spesso mi va anche bene. Ognuno ovviamente deve fare i conti per le proprie tasche. Detto ciò Qui si inserisce il nickname, inserisco il mio nickname, qui ho inserito lo stesso nickname, qui trovate il codice di invito che otterrete in automatico oh, se cliccate giù dal link che vi lascio in descrizione al video, mettete la password, confermate la password e mettete il codice, dopodiché entrate nella piattaforma io vi faccio vedere vi mostro la piattaforma dal punto di vista del pc però è molto simile dal punto di vista dell'app dell cosa eh, bisogna fare su questa piattaforma innanzitutto oh, c'è la possibilità di avere 9 usdt se inviate al contatto che io oh, vi darò il, lo screenshot del vostro link wallet usdt il copia e incolla sempre del link wallet del vostro usdt e lo screenshot del, del nome utente della pagina. Lo inviate all'indirizzo che io vi darò, e questo indirizzo vi metterà 9 USDT sulla piattaforma. Ok? È una promozione. Come si scommette? Si scommette andando su Match Market, andando sulla chat che vi lascio giù in descrizione, il gruppo Telegram della piattaforma, dove vi daranno 4 risultati al giorno, in questo caso mi ha dato, toyama victory 8 sold you low, scusate la pronuncia, mi ha detto di cliccare, di commettere sull'1 al 3 order, voi mettete tutto, dopodiché confermate, ok? E la piattaforma ha investito i vostri soldi. Questo è quello che potete trovare su Game Market. Poi su informazione dell'utente trovate tutte le vostre informazioni, i primi VIP a seconda delle persone che avete fatto entrare vi danno comunque eventualmente un livello in più. Qui vi dice il vostro investimento e compresi i vostri guadagni, il saldo, qui c'è il pacchetto di denaro, okay? il saldo eh, è quello ottenuto dalle commissioni, gestione dei pacchetti, qui inserite il vostro link wallet qui trovate il vostro link da condividere con gli amici, qui trovate i, i, le informazioni per l'assistenza, ok? Su ricarico online è il punto dove io vado a fare una ricarica, quindi faccio conferma alla ricarica, copio il numero dell'indirizzo del pagamento, lo vado a inserire nella mia piattaforma che è attualmente OKX, vi, vi lascio il link di questa piattaforma in quanto Binance sta dando non pochi problemi sul, uh, sulle transazioni, quindi ho preferito cambiare anche io il link wallet, l'exchange um, scusate, vado a fare versa, anzi scusate preleva, vado a inserire quindi USDT, metodi di prelevo on chain in questo caso, USDT TRC20, faccio continua, mi dice l'indirizzo della blockchain, ok, aggiungi nuovo indirizzo in questo caso, faccio incolla se voglio aggiungere la nota sull'indirizzo dopodiché faccio conferma. Detto ciò troverò dopo aver confermato troverò la mia ricarica. Vi chiedo solo una gentilezza di lasciare un mi piace sul mio canale perché questo aiuta tantissimo l'algoritmo di youtube e quindi vedendo più mi piace youtube potrebbe far girare questo video a più persone possibili vi ringrazio. Se poi volete anche cliccare sulla campanella per le notifiche e rimarrete aggiornati su tutti gli altri miei video. e poi vi sono stato anche utile eh, o meno vi chiedo di commentare sempre nei modi più rispettosi possibili sotto il mio video ok sia in bene che in male ma eh, sempre che siano dei commenti diciamo che possono essere utili a me e agli altri